benvenuti in questo nuovo video allora oggi vi mostro il mascara della Essence Your Better Work Volumen Curl, quello gin proof quindi waterproof ma prima di iniziare ed è, mi raccomando se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e cliccare la campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e anche di lasciarmi un commento se volete partecipare all'estrazione di qualche premietto scelto da me se non sapete di cosa parlo aspettate il fondo del video per scoprirlo allora Mascara della Essence, questo colorazione classica solo nera, confezione da 10 ml. E il prezzo è di 4,95 euro. Allora, intanto ve lo mostro così. E l'applicatore, che è questo, fatto leggermente ricurvo. Ok, allora, dunque, cosa dire? Prima di tutto che, come tutti i mascara della Essence, o sono ottimi o sono assurdi. Questo è un nero intenso dalla prima passata. Poi vi mostrerò l'applicazione e anche il test durante tutta la giornata per vedere se è davvero waterproof. Ma per adesso vi dico che è nero, ma davvero nero. E quindi anche durante il giorno, tranquillamente, una passata e sono super nere, due passate e un risultato wow promette di essere volume e, e curvatura ed effettivamente il fatto di essere così nero ehm, già a primo impatto si nota subito che hai qualcosa sugli occhi quindi il mascara si nota subito e poi le incurva davvero verso l'alto le allunga, le incurva e restano così tutto il giorno lo vedete meglio nel test che abbiamo fatto per tutto il giorno ma per dirvelo davvero funziona questo applicatore è facile da usare perché comunque sia di quelli per me più facili da usare in assoluto spingendo le ciglia verso l'alto e quindi è comodo e poi eh, durante la giornata non ragguma le ciglia, non le secca, non eh, si sgretola, non cadono pezzi di prodotto arrivo a sera che trovo ancora belle allungate, belle incurvate, belle nere soprattutto eh, il colore non svanisce durante il giorno e non lascia i grumetti oppure non si sgretola quindi altre cose fantastiche poi ora vi mostro davvero eh, il test perché abbiamo testato l'effetto gin proof e waterproof sono le 10 e inizia ufficialmente il test ci aggiorniamo ora, eccoci qui dunque sono le 18 18 15 comunque sia allora nel mentre sono stata al pc ho fatto varie cose il trucco non è assolutamente tenuto ma noi ci interessa il mascara che vediamo e le ha mantenute allungate e incurvate adesso tra poco io oltre al fatto che mi sto un po' sciogliendo e pensa dunque devo andare a fare la doccia pensavo di non rimuovere il mascara speriamo così vediamo come si comporta anche dice che è essere waterproof quindi vediamo come si comporta sotto la doccia e poi lo vediamo dopo e anche e la clip finale per il momento dello stuccaggio, comunque non macchia, non perde grumi, cosa importante, e anche sotto ha tenuto bene senza sbavare. Ci vediamo, ok. Dopo. Allora eccoci qui. Sì, lo so, sono molto fashion, ma comunque si per farvi vedere il mascara che è anche fatta la doccia a retto. A retto diciamo che se faccio così c'è qualche pezzettino nero però è abbastanza il prof adesso volevo con voi andarlo a struccare e eh, proviamo allora, io normalmente lo strucco con proprio un olio provo col bifasico vediamo cosa fa venire e viene mm. devo stare un po' a insistere non so se si vede devo stare un pochino a insistere però viene e guardando il cotonino non ho perso neanche chissà quante ciglia diciamo che ok sull'altro occhio invece no comunque è venuto bene col bifasico comunque sull'altro occhio wow che stile vado Vado ad usare il mio affidato olio di cocco, che adesso vi faccio vedere che viene via molto meglio. State a vedere. Soprattutto, massaggiate un attimo sulle ciglia. Comunque, soprattutto per il trucco resistente o il trucco waterproof, l'olio, soprattutto l'olio di cocco, è fantastico. Andate. State un attimo a massaggiare le ciglia. Ok. così lo sciogliete tutto, e poi, eh. e, beh, okay. e soprattutto non avete strappato neanche la ciglia, sono tutte rimosse, quindi direi che comunque è un prodotto waterproof, vedo adesso che la luce è fantasticamente gialla bastite in bagno ed è basta questo era tutto il testo allora come avete visto anche durante la doccia non ha fatto niente quindi effetto waterproof c'è doccia o piscina comunque ho fatto andare apposta l'acqua sugli occhi per per testarlo fantastico dura davvero tanto si rimuove mm, allora con uno struccante oleoso oppure bifasico eh, però io preferirei un burro o un olio perché davvero è resistente, quindi o un struccante occhi bifasico apposta per il trucco waterproof, comunque si rimuove, lasciate agire un secondo, lo massaggiate e si rimuove senza strappare le ciglia. Oppure come faccio io, io preferisco l'olio, io ho, ehm, ho l'olio di cocco che davvero mi trovo benissimo e per questo tipo di mascara credo che sia il migliore perché vado a sciogliere il mascara e poi pulisco però ed è struccante fatto vedere ma lo struccante bifasico anche funziona Massag fatelo penetrare, massaggiare e senza tirare e tranquillamente si pulisce tutto che dire, a me è piaciuto oltretutto io l'ho usato per tre mesi quindi per, per tutta la sua scadenza e si è, è quasi completamente seccato c'è cioè davvero poco prodotto quindi non mi si è mai seccato prima sono arrivata quasi alla fine senza che si che problemi anche applicato tutti i giorni piaciuto super piaciuto mantiene le promesse fa davvero quello che dice e se non fosse che eh, ne escono sempre i nuovi che quindi voglio provarne sempre i nuovi questo sarebbe quello che sicuramente ricomprerei e che comunque tengo d'occhio se mi serve un mascara waterproof perché senza spendere tanti soldi ce ne sono due della essence e uno è questo e l'altro è il big qualcosa, anche quello grosso, che vi ho già recensito, che sono fantastici e durano tutto il giorno, anche alle cerimonie, quindi tranquillamente. E niente, spero di avervi fatto conoscere un nuovo valido prodotto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete provato, se vi è piaciuto, se vi è incuriosito, ed adesso nella linea permanente, quindi direi davvero di provarlo. E niente, e...